play, play like, ci stanno le tigre online uh, clicca e condividi uomo che non basta mai Mama, ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si altro è un bre matalo matalo, camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maximi, su Youtube se si si tutte di più, forza fallo pure tu perché con le tigre di Roma stare sempre un passo più